Allora, seconda parte un po' più pratica, quindi finora abbiamo visto, se volete, la teoria quali sono, eh, che cos'è un caso d'uso, eh, quali sono eh, le sue componenti adesso vediamo un po' più nel dettaglio come andare a scrivere eh, i casi d'uso il cuore del caso d'uso, abbiamo detto, è il main success scenario quindi lo scenario di successo principale è quello che porta l'attore, il cui obiettivo si vuole soddisfare, a raggiungere. Che cosa succede? Cosa descrivo nel main success scenario? Allora, l'interazione tra due elementi, quindi in realtà non è due attori, ma due, lasciatemelo correggere al volo, tra due entità, normalmente l'attore e il sistema quindi ad esempio il cliente inserisce l'indirizzo se eh, il livello di dettaglio è questo in generale il livello di dettaglio è un po' più alto quindi non vado a dire esattamente cosa inserisce comunque faccio un elenco delle informazioni che vengono inserite Posso avere dei passi di convalida in cui il sistema fa qualche verifica. Il sistema convalida nome utente e password. Ricordatevi che io scrivo convalida e non verifica se, perché sto descrivendo il caso successo principale oppure eh, posso andare a descrivere un cambio di stato interno ad esempio eh, nel caso del Bancomat eh, sottraggo la somma erogata dal bilancio del conto eh, quando parlo di eh, dettagli e modifiche di stato interno devo stare molto attento a non fornire troppi dettagli o comunque fare riferimento a dei concetti che siano chiari, altrimenti rischio di andare a vincolare troppo la fase di progettazione. Quali sono le linee guida per andare a scrivere i passi? Allora, usare fondamentalmente una grammatica il più semplice possibile soggetto, verbo, complemento oggetto e eventualmente una subordinata eh, le frasi sono tutte attive quindi non il sistema eh, eh, o l'attore viene sollecitato, il sistema chiede all'attore, bisogna mostrare chiaramente chi ha in mano il pallino del gioco. Se immaginiamo il caso d'uso, come il sistema e l'attore che si lanciano la palla a vicenda, bisogna capire chi ha la palla e chi sta lanciando a chi? deve essere scritto da un punto di vista esterno quindi non devo ormi nei panni dell'attore e neppure del sistema quindi il punto di vista deve essere terzo per cui tutte le frasi saranno ovviamente in terza persona Deve essere chiaro che il processo sta evolvendo, di che sto facendo un passo in avanti, e in generale devo andare a mostrare le intenzioni non i movimenti. Cosa vuol dire? Vuol dire che devo andare a descrivere che cosa viene fatto e non il come. Quindi inserisce l'indirizzo, seleziona un'opzione, non scrive l'indirizzo, eh, clicca sulla lista. Dovete immaginare che l'interfaccia utente possa essere varia, quindi l'indirizzo magari non viene scritto ma viene selezionato da una lista o viene inserito automaticamente dal sistema. Eh, quando ho una lista eh, magari la scelta non la faccio, andando a fare un clic, la faccio usando eh, i tasti, oppure ho un'interfaccia di tipo tracce, quindi in realtà non faccio un clic ma faccio un'operazione diversa. Quindi io voglio selezionare un'opzione, il come la faccio, cioè i movimenti che faccio, le singole... Eh, eventi, azioni sull'interfaccia utente non devono rientrare nel caso d'uso altrimenti sto facendo over specification, sto già andando a fare la progettazione dell'interfaccia grafica il eh, caso d'uso deve contenere insieme ragionevole le azioni il che vuol dire che non posso andare a scrivere che il sistema convalida il nome, il cognome, l'età, il codice fiscale, poi convalida la password, eh, poi fa il controllo sull'età, eccetera. Certo, eh, devo andare a descrivere una serie di azioni, una o più, eh, limitate. Se il numero di azioni che io descrivo in un passo sono troppo lunghe, piuttosto le suddiviso in due passi oppure cerco di descrivere in maniera più generale infine io sto descrivendo il caso di successo principale se di successo non verifico se l'utente ha inserito la password corretta semplicemente convalido i dati dell'utente l'eventualità che i dati non siano corretti la gestisco poi nella parte di estensione okay, quindi mi devo mettere una, una prospettiva di una terza parte che osserva queste serie di eh, scambi tra l'attore e il sistema che conducono al successo posso utilizzare alcune diciamo, idiomi standard per andare a identificare delle tempistiche per cui posso dire in qualunque momento questa ad esempio è una condizione che può avvenire nelle estensioni eh, oppure non appena per indicare che in realtà non c'è un tempo ma non appena viene fatta un'azione si prosegue posso anche andare a dire che eh, un'azione dell'utente scatena un'interazione tra il mio sistema e un sistema esterno quindi un attore di supporto che in realtà eh, non è un attore umano ma è ad esempio un laborso posso fare ripetizioni quindi ripeto una sequenza di passi finché non si verifica una condizione. Oppure posso andare a indicare che alcune azioni vengono eseguite senza un particolare ordine in parallelo. Se non dico nulla, le azioni una dopo l'altra si intende che vengono eseguite in sequenza, quindi passo 2 dopo il passo 1. Passo 3 e passo 2 Se questo è vero, quindi le azioni possono avvenire in un ordine qualunque, eventualmente in parallelo. Devo dirlo esplicitamente. Esempio. altra storiella da cui dobbiamo provare a scrivere un piccolo caso d'uso qui dobbiamo scrivere semplicemente il main success scenario allora Mary porta le sue figlie all'asilo eh, mentre va al lavoro e eh, passa ad un mancomat fa, eh, inserisce la, la carta inserisce il PIN e seleziona Cache quindi contante veloce, inserisce 35 dollari e il bancomat eh, gli restituisce eh, un, eh, una banconota da 20 e 3 da 5, più una ricevuta che eh, riporta il suo saldo, dopo ovviamente la debita di 35 dollari. A questo punto eh, l'ATM... Eh, fare un reset dello schermo, in modo che eh, l'utente, Mary, in questo caso, non si debba preoccupare di attendere la fine della transazione, ma possa andare via tranquillamente, senza preoccuparsi che qualcuno eh, faccia un'operazione eh, sul suo conto. Come posso andare a descrivere questo scenario utilizzando una serie di passi, ricordatevi, frasi semplici, soggetto, verbo, complemento, oggetto, più attive, mostrare chi fa che cosa e chi passa il controllo a chi. un esempio di come posso scriverlo, uno dei tanti, quindi non è, è l'unica soluzione, ma eh, è un'indicazione di come potrei scrivere questo eh, scenario di successo principale. Il cliente passa la carta nel lettore, il bancomat legge, l'identificatore della banca, il numero del conto e li convalida con il eh, sistema informativo centrale, il computer. Il cliente inserisce il PIN, l'ATM convalida il PIN, il cliente seleziona Fast Cash e, e inserisce un eh, ammontare che è un multiplo di 5. Il, il, il, il bancomat notifica il sistema centrale il, eh, la cifra viene sottratta e eh, sempre ATM riceve un eh, ok più il nuovo saldo il Bancomat eh, rilascia eh, il contante e una ricevuta che fa vedere il nuovo saldo il Bancomat registra la transazione ok, questo è un esempio poi ci sono alcune varianti ad esempio qui eh, volendo si può mettere un passo 9 che è eh, l'utente preleva il denaro magari prima dell'otto perché se il cliente non preleva il denaro di solito il bancomat non registra la transazione ma lo dipende indietro Ok, a parte questo eh, non ci sono molte altre varianti quindi è una serie di interazioni le azioni vengono fatte o dal customer o dal bancomat e i due si passano la palla prima tocca uno e poi tocca l'altro le frasi sono estremamente semplici e sintetiche il numero di passi è limitato in generale per capire se il lo scenario di successo è troppo sbrodolato, troppo sintetico tenete presente che i limiti di riferimento sono che i passi dovrebbero essere da 3 a 9 se voi scrivete un caso d'uso con due passi, ecco probabilmente quel caso d'uso non ha molto significato, salvo in casi eccezionali. Se voi scrivete un caso d'uso con più nove passi probabilmente state entrando troppo nel dettaglio a questo punto eh, o suddividete il caso d'uso in due parti oppure eh, prendete alcune sezioni che sono troppo dettagliate e le andate a mettere dentro un caso d'uso di livello inferiore di sub-function se supera i nove passi il caso d'uso diventa difficile lettura. Quindi viene a cessare il suo scopo principale, comunicare che cosa fa il sistema. Comunicare cosa fa il sistema sia al cliente che all'eventuale progettista. Quindi se è troppo lungo la sequenza è difficile sia da parte del cliente che evidentemente poi da parte dei progettisti andare ad afferrare bene che cosa fa il caso d'uso e quindi il caso d'uso non serve più il suo scopo in un, eh, uno scenario eh, di successo principale eh, ogni passo in realtà è eh, come se fosse una specie di sotto obiettivo quindi passare la carta nel lettore inserire il pin selezionare fast cache eh, selezionare la, la cifra prelevare il contante Ok, sono tutti sotto obiettivi chiaramente di livello molto basso, che devono essere raggiunti man mano per poter, alla fine, raggiungere l'obiettivo principale che è quello di eh, ritirare il contante con la modalità fast cash. Ciascuno di questi sotto-obiettivi può essere raggiunto, ed è il caso descritto nel scenario principale, portando fine a successo, oppure potrebbe essere fallito. E quindi si aprono tutte le varie alternative. Quindi a partire dal mio goal io posso avere un caso principale in cui tutti i miei sotto obiettivi, i vari passi, hanno successo e quindi mi portano al successo. Posso avere altre sequenze in cui i vari passi falliscono e quindi io eh, l'obiettivo non lo raggiungo e ho un fallimento. Posso anche avere dei casi in cui invece di seguire una certa sequenza di passi ne seguo un'altra ma arrivo comunque a successo. Quindi nelle extension io devo andare a considerare tutte le possibili alternative. Sia percorsi alternativi per raggiungere successo, sia condizioni anomale di fallimento che mi portano a non raggiungere l'obiettivo. Quindi in questa specie di figura o pantaloni a righe una riga rappresenta almeno il stesso scenario tutte le altre rappresentano invece altri sviluppi degli eventi che mi portano eh, o al fallimento o al successo ma tramite percorsi alternativi se volete il main success scenario, quindi la prima striscia, mi descrive quello che è il caso nominale, come le cose immagino dovrebbero andare di solito. Poi devo descrivere come le cose potrebbero andare bene seguendo altre sequenze di eventi e come invece potrebbero fallire. Ecco, se da un lato una volta che io ho capito cosa fa il sistema, è relativamente facile andare a scrivere come il mio sistema raggiunge, cioè il mio attore raggiunge il successo, il suo obiettivo. È invece decisamente più complesso andare a identificare tutte le altre condizioni, che mi portano a percorsi alternativi oppure a fallimenti. quindi quando io ho descritto il main success scenario sono modo a metà del lavoro, forse è bene a questo punto devo andare a identificare quelle che sono le estensioni come faccio a identificare le estensioni? Se ho un cliente o eh, un team di sviluppo faccio brainstorming, quindi cerco di scambiarmi le idee e cercare di trovare tutte le possibili eh, alternative. Quali sono le alternative tipiche che devo considerare? Allora, percorsi alternativi che mi portano al successo. Quindi io posso fare le cose in un modo, ma eventualmente posso anche seguire un altro percorso. Devo considerare i casi in cui l'attore primario si comporta non in maniera corretta. Quindi non fa quello che io mi aspetto. Ad esempio clicca ok prima di aver inserito i dati. In un sistema web magari fa il eh, back nel browser e quindi torna alla pagina precedente. Oppure inserisce a in mano un indirizzo che non è quello che corrisponde al passo successivo, ma un altro all'interno del mio sistema. Un'altra condizione tipica che spesso devo andare a considerare è l'inattività da parte dell'attore principale. Cosa succede? se pensate a un'applicazione web la sessione normalmente ha una durata se io cerco di fare un'operazione quando la sessione è scaduta cosa fa il mio sistema? ragionevolmente devo prevedere una estensione che mi dica cosa succede in quel caso poi se nel mio scenario di successo principale ho messo dei passi di convalida Beh, devo andare a prevedere per ciascuno di essi il caso in cui la convalida vada eh, non a buon fine, abbia un esito negativo. La risposta non appropriata. Quindi il mio attore fornisce delle informazioni che non sono quelle attese o comunque non sono appropriate. Devo considerare anche un fallimento interno che sia in un qualche modo prevedibile. Prevedibile perché ricade in una serie di errori standard. Tornando al nostro classico caso del Bancomat, alcuni errori classici prevedibili sono eh, ho esaurito il contante, ho esaurito la carta per, dare, per stampare le ricevute. Queste ovviamente sono condizioni anomale ma sono chiaramente prevedibili. A fianco a queste ho una serie di condizioni che invece sono difficili da prevedere comunque, non sono normali il sistema non funziona, la connessione con il sistema centrale non, eh, non funziona si è danneggiato il database, non trovo le informazioni eh, quindi ho tutta una serie di eventi che invece non sono eh, prevedibili e poi posso avere eh, delle... Eh, dei fallimenti dunque ha problemi di prestazioni. Un caso tipico è faccio un'interrogazione sul database oppure faccio un'interrogazione a un sistema remoto e il tempo di risposta diventa infinito. Di conseguenza o un fallimento anche nei confronti dell'utente che si aspetta una risposta ecco, questi sono alcuni esempi di eh, condizioni se vogliamo una lista iniziale da cui partire per andare a identificare tutti i casi eh, anomali a questo punto eh, identificate queste condizioni devo andare a esprimere la lista delle condizioni che il mio sistema è in grado di rilevare. Attenzione anche a come scrivete le condizioni. Le condizioni devono essere scritte in maniera tale che il sistema sia in grado di rilevare. Per cui ho un timeout nell'inserimento del PIN, che è un qualcosa che ha senso ed è rilevabile dal sistema, il cliente si dimentica il PIN, invece è una condizione che ovviamente è il nostro sistema non è in grado di rilevare. Devo anche ricordarmi di andare a mettere assieme e fondere tutta una serie di condizioni che sono equivalenti. Quindi, se più condizioni tutto sommato, sono identiche, le posso fondare assieme. Piccolo esercizio, vi lascio un paio di minuti per pensare a tutte le, le, le condizioni che potrebbero eh, avverarsi, condizioni anomale, che potrebbero avverarsi eh, durante le operazioni con il marco. Vi metto la lista di, di casi tipici da cui partire. Sulla, sulla slide c'è scritto brainstorm, quindi eh, non solo il consentito, ma anche consigliarlo, consultarlo tra voi, di voi e cercare di confrontarli. solo la po' la gestione il passo successivo perché si deve pensare a fare la gestione del lista la condizione anomala l'utente prende a testate il Bancomat la metto o no? no, perché tendenzialmente il Bancomat non è in grado di rilevarla okay? se invece il Bancomat avesse il tilt come i flipper allora magari ce lo metto o qualcosa di questo tipo Ma metto qualcosa che sia rilevante, che sia rilevabile dal banco, dal banco, dal sistema che sto trattando, altrimenti non ce lo metto. sì, sì è vero. Allora, sì, però se pensiamo al caso tipico del Bancomat, quello è un evento, certo, potrei anche per me essere una cosa molto rilevante e, eh, e dire che voglio in qualche modo rilevarlo. Sì. In ogni caso, se avessi il rilevatore, è vero, non posso mettere soltanto all'estate, ma dovrei poi mettere anche a calci, a pugni, eh, a, a sprangate eccetera eccetera eh, a questo punto se ho messo prende a calcio a pugna, a sprangate eccetera beh, mi accorgo che in realtà sono tutti analoghi e quindi li metto assieme però inizialmente li posso anche mettere tutti senza preoccuparmi di andare il raggruppamento lo faccio poi dopo escludendo eh, il caso estremo eh, del Utente che poi ha il bancomat, questa potrebbe essere una lista. Eh, il lettore è rotto oppure la carta è rovinata. In realtà questi due sono messi assieme, questi due eventi che originariamente potrebbero essere distinti, eh, anche perché non è detto che io sia in grado di distinguerli. È difficile che ci sia un meccanismo di diagnosi che, mi capi, che sia in grado di capire se il lettore è rotto oppure la carta è, è rovinata. Ehm, scusate, la carta è eh, per una banca che non è valida oppure avete usato il tesserino del politecnico per cercare di prelevare. Il, la carta non è una carta bancaria eh, il PIN non è corretto e questo è il classico a cui siamo abituati tutti e che è probabilmente il primo che viene in mente eh, l'utente non inserisce il PIN in tempo quindi c'è un timeout che scade eh, il Bancomat non funziona e giù eh, l'host eh, computer, quindi il sistema remoto, oppure la rete, non funzionano. Non c'è eh, denaro sufficiente nel conto. Il cliente non inserisce eh, il, la, la cifra richiesta in tempo. Eh, non è un multiplo di 5, se pensiamo al caso eh, del first cache ma anche dei bancomat normali, visto che erano di sotto eh, banconote e non monete. Eh, la somma richiesta è troppo eh, elevata. Esiste un limite che può essere elevato. e se io inserisco manualmente una cifra che è troppo alta, il bancomat eh, non me la dà. Eh, la rete eh, o il sistema remoto vanno giù durante la transazione. Quindi è diverso da, dal caso in cui il bancomat sa che il sistema non è eh, remoto, non funziona, oppure che la rete eh, è inattiva e quindi probabilmente non vi lascia neanche iniziare, eh, dal caso in cui arriva la transazione e il sistema va giù, quindi rilevo qualche malfunzionamento. Non ho eh, contante sufficiente. Eh, l'erogatore eh, diciamo, del, del contante eh, eh, non funziona quindi si, eh, si inceppa il, eh, la carta delle ricevute è esaurita oppure anche questa si inceppa eh, il cliente non preleva il contante dal, dall'erogatore Allora, queste sono condizioni già ancora raggruppate, sono tutte condizioni che possono essere verificate e quindi a cui il sistema corrisponde. Che cosa fa il sistema a fronte di queste condizioni? Beh, dovremo andarlo a decidere, ma ripeto, è importante separare le due fasi. Prima capisco cosa può andare storto e poi decido, o capisco, come gestire questa situazione. Eh, un piccolo esempio di eh, caso d'uso. Abbiamo questo sistema che si chiama LPBS che è un sistema che permette di andare a prendere, eh, a registrare i prestiti in una biblioteca. L'idea è che invece di passare eh, da un impiegato eh, umano, eh, registro con un lettore i libri che prendo in prestito e eh, lo faccio eh, da solo in automatico. Quindi il caso d'uso è checkout books, quindi registro tutti i libri in uscita. Uh, lo scope è il nostro sistema ok non c'è molto da discutere il livello è user goal quindi io voglio un utente registrare i libri che prendo in prestito e quindi questo è il mio obiettivo uh, l'intenzione dell'utente è fare il check out dei libri uh, solo un utente per volta può uh, fare questa operazione quindi se pensiamo alla nostra Macchinetta che permette di fare il check out dei libri è ovvio che può essere usata da una persona sola per volta questo è un caso abbastanza comune per dei piccoli dispositivi anche se non in assoluto pensate soltanto alle bilance di supermercato. In quei casi è possibile che la stessa bilancia venga usata contemporaneamente da più operatori diversi e quindi mantenga più conti separati. Quindi non è sempre detto anche se avviene nella maggior parte dei casi che dei sistemi embedded ben definiti eh, servano un utente solo. L'utente eh, attore primario è l'utente che diventa in realtà un membro registrate la biblioteca una volta che è autentica. Scenario principale, l'utente chiede al sistema di fare il checkout. Vi faccio notare che l'intenzione è questa, il fatto che scelga tra una serie di opzioni fornite dal sistema lo segnale in qualche altro modo è un dettaglio che io non voglio importare. Base, perché è un dettaglio di come io andrò a disegnare, a progettare l'interfaccia utente. Uh, L'utente si identifica presso il sistema. Io lì ho messo sottolineato uh, perché deve essere letto come fosse un hyperlink a un altro caso d'uso di livello subfunction in cui viene spiegato come avviene l'autenticazione. lo potete fare, eh, potete scrivere i casi d'uso ad esempio eh, in Word e mettere dei hyperlink da un caso d'uso all'altro, lo potete scrivere eh, in una pagina HTML in più pagine HTML come preferite poi il passo 3 viene ripetuto per ogni libro che deve essere eh, segnato il passo 3 dice il membro della biblioteca registra i libri. Questo è il sistema. Anche questo è sottolineato perché non vado a descrivere qua il dettaglio di come faccio il checkout. Verrà descritto in un caso d'uso di livello subfunction separato. L'operazione di, di registrazione dei libri potrebbe essere abbastanza complicata, avere varie estensioni. Se io la mettessi direttamente qui andrei a descrivere dei dettagli troppo fini che ridurrebbero pesantemente la leggibilità di questo caso d'uso. Invece scritto così mantengo un livello abbastanza elevato e ho la possibilità un colpo in colpo d'occhio, in cinque passi, di vedere cosa avviene. I dettagli di come poi viene fatto un passo se è molto rilevante e dettagliato, saranno descritti in un caso d'uso di livello inferiore e eh, più dettagliato. Eh, il passo 4 è poi eh, il membro della biblioteca indica eh, il sistema che ha finito e eh, il sistema registra i libri in prestito, chiede alla stampante di stampare una ricevuta per la segue per la sessione di registrazione e si mette in uno stato per poter ricevere il prossimo utente uh, vedete che in questo ultimo passo 5 io ho una serie di azioni uh, record uh, request e pull che ha tre diverse azioni tutte svolte dal sistema però tre azioni sono tutto sommato ragionevoli io in quattro righe eh, ho scritto tutto se le azioni invece di essere tre fossero state 30 a questo punto non avrebbe più avuto senso scrivere tutte in un unico passo e sarebbe stato troppo complicato avrei probabilmente creato un altro caso d'uso oppure avrei dovuto spezzare in più passi sono due passi logicamente diversi che indicano un eh, progresso ad esempio il puts itself in a state to receive the next user potrebbe essere un passo successivo perché ragionevolmente è un passo avanti nel processo seguito dal sistema quindi io eh, indico con un nuovo passo il fatto che avanzo faccio un progresso nel eh, nella mia procedura Uh, le estensioni, vabbè, ne vediamo qualcuna, um, ad esempio 3A, il sistema informa il membro che ha raggiunto il numero massimo di libri eh, che possono essere presi a prestito. Il caso d'uso a questo punto continua al passo 4, in cui proseguo eh, con la eh, la procedura e non registro più altri libri. Posso anche indicare con questo simbolo di parallelo, 3 parallelo A, qualcosa che non avviene esattamente in, alter in, in alternativa al passo che sto descrivendo, il 3 in questo caso, ma avviene in parallelo. Per cui, ad esempio, il membro richiede al sistema di rimuovere un libro tra quelli che ha già registrato. Quindi in realtà non è che faccio un qualcosa di diverso, rappresento un evento o un fallimento di quel, di quel passo, ma descrivo qualcosa che avviene in parallelo e in questo caso si dimetta un sottocaso caso d'uso. quindi non è una condizione che mi porta a un fallimento ma è un qualcosa che parte in parallelo posso anche andare a indicare che eh, un certo, eh, una certa condizione avviene non in un passo solo ma in più passi e quindi ad esempio metto 3, 4, A a indicare che la eh, Member Request System to Cancel Checkout può avvenire sia al passo 3 che al passo 4. Ecco, una struttura che noi utilizziamo molto eh, nei casi d'uso è l'inclusione, quindi io molto spesso in un caso d'uso ne includo uno di livello inferiore. Questo avviene soprattutto a livello di user goal in cui io vado a includere un caso d'uso di livello sub function per descrivere una procedura più dettagliata. È come se fosse una chiamata a funzione o a routine. Mantengo la descrizione del mio caso d'uso a un livello... Alto, senza entrare troppo nei dettagli, e descrivo i dettagli di un passo, sotto goal in un caso mio separato. Normalmente i livelli sono: tre, abbiamo il summary, che è quello di alto livello, user goal e poi posso avere sub function. Se ho la necessità di scendere ulteriormente di livello, vuol dire che ho sbagliato qualcosa nell'identificare i miei obiettivi e sotto obiettivi quindi a partire dal caso d'uso user goal posso scendere di un livello della sub function ma non devo scendere ulteriormente altrimenti vuol dire che eh, sono stato troppo di alto livello oppure che sto descrivendo dei dettagli troppo meno. Quindi, in generale, la procedura qual è? Innanzitutto devo capire qual è lo scope del mio sistema, cosa è dentro e cosa è fuori. Devo capire quali sono gli attori, un buon punto di partenza sono gli stakeholder, che probabilmente avrò già identificato nella parte iniziale dei miei requisiti del sistema. Devo capire quali sono gli obiettivi di questi eh, attori, poi posso andare a scrivere quello che è un brief del caso d'uso. Due o tre frasi, il limite massimo è sei frasi, se il caso d'uso è abbastanza complicato. A questo punto, una volta che ho chiare le idee, posso, se ho un cliente, andare a verificare con lui. E poi procedere nel descrivere quello che è il caso di successo principale. La linea guida è che il main success scenario dovrebbe racchiudere dai 3 ai 9 passi. Se ne ho di meno, probabilmente il caso d'uso è irrilevante, se ne ho di più, ho sbagliato il livello del gol, quindi ne ho messo un gol troppo ampio. Oppure sto descrivendo troppi dettagli. Quindi alcuni dettagli magari devono essere messi in un altro caso d'uso più di Benfeld. Ripeto, l'obiettivo del caso d'uso è essere uno strumento di comunicazione, quindi trasmetta un'informazione in maniera facile da recepire se io faccio un caso d'uso che è una sbrodolata su più pagine l'efficacia della comunicazione non esiste più quindi devo trovare un giusto compromesso tra quelli che sono i dettagli che voglio raccontare e l'efficacia della me Una volta che ho fatto il main del e il scenario, che sono a metà dell'opera, a questo punto posso andare a identificare quali sono le condizioni di failure. Che cosa può andare storto o diversamente da quello previsto nel main del scenario? Faccio la mia lista a fondo e ottengo una serie di estensioni. Le extension poi devono essere completate andando a dire come io gestisco questi casi anomali. Io in realtà come sistema dovrà gestire questi casi anomali. Alcune interne buono. Gli use case da soli non sono, non escludono, non, non eh, fanno tutto un documento di requisiti, quindi ne sono una parte. La parte funzionale i casi d'uso dovrebbero essere complementati da un glossario, perché comunque c'è una terminologia di base da tenere. Però se pensiamo alla struttura classica di un documento di requisiti, c'è sempre una serie di glossario o definizioni di termini. e dovrebbe esserci qualche modello concettuale di riferimento quindi quali sono i concetti principali e le loro relazioni un modo per farlo è ad esempio è fare un diagramma delle classi il diagramma delle classi dei concetti utente, non diagramma delle classi di quello che io vado a implementare attenzione a non confondere, io qui sto facendo descrizione dei requisiti I casi d'uso non dovrebbero includere dettagli sull'interfaccia utente perché l'interfaccia utente è oggetto della progettazione. Può essere talvolta utile a fianco ai casi d'uso associare, una volta che il caso d'uso è definito, associare un mock-up uno schizzo di quella che potrebbe essere l'interfaccia utente. Questo nell'ottica di dare un'idea al cliente di cosa si tratta, ma nella descrizione del caso d'uso io non vado mai a parlare di elementi dell'interfaccia utente. Questo sarebbe un mio... errore. Errori tipici. allora avete scritto i vostri casi d'uso a questo punto bisogna capire se vanno bene o no eh, il primo errore che possiamo aver commesso è non aver identificato bene i limiti del nostro sistema cos'è dentro e cos'è fuori però se abbiamo fatto il giochino di feature in e out questo dovrebbe essere risolto prendere il punto di vista eh, del sistema oppure dell'attore. No, il caso d'uso deve essere descritto da un punto di vista terzo. Eh, usare dei nomi di attori che non siano consistenti tra di loro, coerenti, eh, avere un caso d'uso in cui sono coinvolti una marea di attori. di fare una ragnatela con un caso d'uso centrale e tutti gli attori attorno. Questo potrebbe tanto quanto essere, avere un senso se il caso d'uso è un caso d'uso di livello summary, in cui ho più attori coinvolti, ma ragionevolmente in un caso d'uso di livello user goal ho un attore, più eventualmente un attore di supporto o due, in, degli, in dei casi eccezionali, ma di solito ne ho uno, che è l'attore primario se ho molti attori coinvolti in un caso d'uso che livello di user goal probabilmente non sto descrivendo un caso d'uso ma sto descrivendo un processo aziendale e a questo punto probabilmente non sto usando l'istrumento adatto descrizione troppo lunga, abbiamo detto che il limite dovrebbe essere da 3 a 9 passi se sbordolo troppo beh, vuol dire che non va bene descrivo nel mio main success scenario ad esempio eh, una logica condizionale, quindi se l'autenticazione ha successo, no ricordatevi che main success scenario descrive uno scenario di successo e basta, oppure cerco di scrivere un algoritmo complesso, okay? i casi d'uso non vanno assolutamente bene per andare a descrivere un algoritmo se avete bisogno di descrivere un algoritmo nelle specifiche del vostro sistema non è così frequente ma potrebbe succedere non utilizzate i casi d'uso ma utilizzate qualche eh, altra notazione eh, mettete un attore che non è che sia Esattamente quello che dovrebbe partecipare al caso d'uso. L'attore primario è quello che ha un obiettivo e mettete un attore di supporto se quello ha un ruolo funzionale a raggiungere l'obiettivo. Gli osservatori esterni non devono essere messi dentro il caso d'uso, un altro. Tipico errore è scrivere qualcosa che non sia compreso dal nostro cliente. La terminologia che io uso nel mio caso d'uso dovrebbe essere comprensibile da chi mi ha chiesto il sistema. Posso avere dei casi d'uso senza fine, qui ripeto qualche eh, condizione per sempre. oppure vado a descrivere, eh, invece di un caso d'uso una sequenza di interazioni, un dialogo tipo sceneggiatura di un film l'attore dice questo, il sistema dice questo, l'attore dice quest'altro, il sistema replica con quest'altro l'attore allora dice questo, eccetera se scendo a questo livello di dettaglio a parte che il caso d'uso diventa troppo lungo, perché nove battute sono troppo poche per andare a descrivere una scena, eh, rischio di andare a vincolare troppo nel sistema. Anche perché ricordatevi che se io metto una serie di passi in sequenza vuol dire che prima faccio uno e poi l'altro, mentre invece ragionevolmente se descriviamo un'interfaccia utente eh, l'attore può decidere di mettere prima di dati in un campo e poi nell'altro o viceversa quindi questo ordine di solito eh, non è una cosa eh, che va bene quindi è un vincolo aggiuntivo quindi, da evitare eh, oppure è fragile nel senso che al minimo cambiamento modifica che io voglio fare nel mio sistema oppure il cliente che cambia idea Salta tutto la validità del mio caso d'uso. Quindi, attenzione: c'è azioni fatte dall'uno e dall'altro, descritte come intenzioni, e non devo andare a scendere nel dettaglio di descrivere una serie di dialoghi tra l'attore e il sistema. Uh, io credo che voi abbiate già visto casi, i casi diagrammi di caso d'uso nei corsi precedenti, quindi non vi dico nulla uh, semplicemente vi dico di usare soltanto le caratteristiche essenziali cioè l'attore, il caso d'uso, il link e se vi risulta utile andare a indicare l'inclusione quindi Può essere utile andare a dire che un caso d'uso di livello user goal include un caso d'uso di livello sub function o un caso d'uso di livello summary include uno o più casi d'uso di livello user goal. E questo lo posso rappresentare. La generalizzazione tra i casi d'uso, che pure è possibile, da evitare. La generalizzazione tra gli attori può essere utile, e non è così comune, ma può essere utile, quindi un utente generico, un utente autenticato, ad esempio, attenzione a leggere nel modo giusto. L'attore più generico è l'utente generico senza particolari attributi. L'attore più specifico è quello che ha attributi aggiuntive, ad esempio l'attore autenticato. Quindi va bene la generalizzazione tra attori, ma evitate la generalizzazione tra casi d'uso perché crea esclusivamente confusione. Come pure l'estensione, che è decisamente difficile da descrivere e di solito porta a commettere errori. Okay. Bibliografia. Eh, buona parte del materiale che vi ho presentato arriva da questi due libri. Il primo è il Writing Effective Use Cases di Aristotle Coburn e l'altro è Io Melody Steel. Juventus uh, per quanto guarda il use case diagram il progetto in un icono per il use cases quindi se volete approfondire eh, la scrittura dei casi d'uso eh, quello è un ottimo testo che eh, vi consiglio direi che con questo